Ho detto che corravamo in valle Mi chiedono sempre quale sia quel problema che hai di correre sull'asfalto quando sei in una valeolona senza macchine Non so davvero cosa ti spinga a fare questa roba qua ogni giorno daremo schiacciati come le rane però per i test questo è altro <ride> e soprattutto in effetti bisogna provarli in tutte le condizioni e oggi sicuramente lo stiamo facendo. Va bene, allora testiamo come, come si usano le ultrafly sotto le macchine. È l'unico motivo che vedo per correre qua. Ma... Andrea, buongiorno, spero tutto bene. È passato un mese dall'ultimo video che hai fatto, però ti sei dimenticato a casa mia le chiavi, quindi in questo mese non abbiamo potuto fare apertura di nuovi pacchi. dici che non abbiamo fatto le recensioni per quello per le chiavi e secondo me sì anche se comunque il canale ha continuato ad andare abbastanza bene innanzitutto ti tiro le chiavi e poi dopo ti mando un pacco sei pronto? dai vediamo come le lanci va. al volo cercheremo di pubblicare questo video se non domani addirittura oggi vediamo comunque sei pronto? pesa? più che altro ce ne sono due uguali caeva questa è presa al volo, dai ad ogni modo comunque secondo me la luce è fantastica stamattina quindi buona sì la prossima volta lo facciamo alle 5 del pomeriggio che forse è meglio, più comodo per tutte e due ma di che marchio stiamo parlando? hanno cambiato la scatola eh? fammi sentire la scarpa è un modello di una scarpa che abbiamo già testato un anno o due anni fa ed è una scarpa che a me è piaciuta moltissimo Oh, la spara è l'Ultra Fly. È l'Ultra Fly 4. Però eh, mi sembra che sia cambiata molto. anche oh, Guarda come è, com è migliorata anche la tua maglia rispetto ai vecchi modelli. Questa scarpa ci è stata inviata da Top Athletic per fare la recensione. Ho chiesto espressamente che tu l'avessi nera e che invece io l'avessi blu. Prova a guardare se l'altra è effettivamente blu. No, ti è andata male. Ma quanto pesa? 2,80, 2,70 si, sì, pesa 2,72 quindi. mamma mia ah, ragazzi, bravissima. dopo un mese non ho perso anzi, sono migliorato, te l'ho detto sto vedendo che è cambiata anche almeno l'impronta la... del battistrada ci sono un po' di novità, rispetto ai vecchi modelli sicuramente è migliorata di tanto la, la tomaia. ascolta, provatela un secondo mi dici se stesso numero o mezzo numero in più Uh, poi andiamo a farci una corsetta e a questo punto vediamo com'è la scarpa e poi dopo torniamo qua e facciamo il video allora sicuramente è abbondante come tutte le, le topo nel senso che ha una grande, un grande spazio in avampiede direi stesso numero perché è boh calza, calza pennello, diciamo va bene ascolta andiamo a farci questa corsetta e poi torniamo qua Andrea dopo il primo chilometro di corsa con questa nuova Ultrafly Cosa ne pensi della scarpa? Beh, diciamo che mi sto riabituando a un drop basso drop 5 è giusto il mio gps scatta dopo il tuo no diciamo che l'inserto non si sente nel senso che non mi sta dando problemi sul tallone quindi per ora molto bene vediamo fine corso. Ci stai rendendo conto che stiamo correndo nella famosa pista ciclabile della Valle Olona, famosa per la corsa con il passeggino, eh, ormai la conosco a memoria questa zona. Andrea che sensazione ti dà il grip di questa scarpa ora che siamo sulla pista bianca, siamo... qua il passeggino non viene eh, comunque. Stiamo correndo relativamente piano, Me la sento abbastanza bene per terra, dopo facciamo due tre allunghi e... e te lo dico quando torniamo a casa come mi sono trovato dai. Comunque, stiamo andando a 4,30 km, ecco. Eh. Ah, sì? Sì, sì. Ah, stavo, mi stavo facendo fregare dalla media totale. Andrea, come hai sentito queste scarpe nei cambi di direzione qua? Stiamo andando a destra, a sinistra, alto e basso. Ma eh, no, vabbè, dai. Sono abbastanza basse e molto precise. Quindi devo dire senza problemi sulla, sui cambi di direzione per quello super Andrea corsa su strada che sensazione hai avuto siamo ormai al settimo ma devo dire che è una scarpa alla strada secondo me molto molto più incollata al terreno su strada non che su Abbiolina si, si vada via però devo dire che secondo me è fatta apposta per la strada e eh, Max come ti trovi a a correre con queste ultra fly? No, sicuramente hanno un aspetto positivissimo legato al fatto che sono veramente molto stabili grazie soprattutto alla mescola che è un po' più dura rispetto al solito e poi l'insetto anti-prolazione che in realtà non si sente e grazie anche al fatto che lo spazio nell'avampiede è importante. A me queste scarpe piacciono tantissimo, chiaramente però funzionano tra virgolette solo per coloro i quali amano le scarpe un po' più dure mamma mia quanto è professionale sto ragazzo altro che il becero compare cosa ne pensi del drop 5 soprattutto qua stanno sparando però insomma noi facciamo tante cose eh, speriamo che non ci prenda no drop 5 guarda ti dirò come al solito non lo sento sicuro sto correndo di avampiede bassa è il che mi piace eh, senti senti qua ma credi che il tiro al piattello stia dando dei risultati positivi a uno stress inferiore a chi lo fa o okay, che potrebbe essere il mio prossimo sport comunque anch'io corro di avampiede con queste scarpe di sicuro la questione è se serve davvero il famoso insertino ma eh, l'insertino ci sta cioè per me e te no però ti ripeto non è invasivo sicuro dei pronatori la apprezzerebbero perché comunque è una scarpa relativamente bassa Con inserto antipronazione Collarino sul tallone Cosa vogliono di più dalla vita E invece il peso di 270 grammi secondo me non si sente Non è questo sicuramente un difetto Anzi lo vedo come un pregio Adesso che mi ci fai pensare sembra una scarpa molto più quindi Ho paura che facciamo la diretta video di un incidente si vede la pancia siamo ritornati sulla ciclabile l'ultima domanda prima di arrivare a casa ti ho un po' ingannato perché abbiamo fatto un chilometro in più però è sullo spazio nell'avampiede come hai visto queste scarpe? ma allora in punto sono un po' strettine in genere, cioè un po' cortine in generale però l'impronta di, di topo si sente la scarpa è, è molto spaziosa nell'avampiede quindi... forse forse prenderei mezzo numero di più avevo toccato dentro un po' con le, le calze un po' troppo spesse ho le dita un po' gonfie e nere e devo dire che le sento qua Andrea come le hai viste in salita siamo arrivati tranquillamente siamo... no le scarpe sono arrivate tranquillamente io ho fatto fatica come al solito in salita però sì secondo me adesso che dovremmo iniziare le ripetute in salita per gli allenamenti questa è la scarpa ideale anche perché è molto reattiva ci, ci potrebbe stare, sai che con le ripetute anche brevi in salita secondo me ci possono stare molto bene. Le, le testerò settimana prossima. Facciamo due piccole considerazioni e poi dopo vediamo un attimo cosa fare nei prossimi giorni. Ti chiedo dopo la corsa cosa ne pensi del, eh, della calzata, stesso numero, mezzo numero in più dicevi durante la corsa che forse è meglio avere mezzo numero in più, cosa ne pensi? No, me la sento il piede mi sembra giusta forse la riprenderei stesso numero sicuramente il mezzo numero in più non muore nessuno quindi uh, se siete già sempre un po' al pelo secondo me vale la pena prendere il numero in più seconda domanda, mescola come l'hai vista, chiaramente una mescola molto reattiva e anche correndo pianissimo eh, siamo riusciti a fare un discreto tempo nonostante tutto quello che abbiamo visto durante la corsa, macchine, auto, cambi di direzione, eccetera, eccetera. Guardo, non commento perché cioè, davvero è davvero uno dei posti più belli della terra per correre. La strada con curve cieche credo che sia il posto peggiore, ma vabbè, te l'ho già detto mille volte. Una scarpa uh, drop basso, 5, che ti fa correre di avampiede, quindi fondamentalmente... La mescola fa sifano, sì, nel senso, anche se è una mescola un po' duretta come questa, qua è una scarpa che dove corri spinta per assurdo meglio così. Ci possono essere delle persone come dei pronatori pesanti o dei neutri comunque che pesano abbastanza, che vogliono utilizzarle per avere un po' più di protezione, ecco in quel caso forse aveva senso una, una schiuma un pochino più morbida. Mi sta venendo in mente che, che possano fare una doppia mescola, la prima parte, quella più bassa, come questa, e qualcosa di più morbido e reattivo sopra. Boh, secondo me lo faranno le Fly 5, può essere. L'altra cosa che, che fa un po' la scarpa dura è sicuramente l'insertino antipronazione che si vede, che è di una mescola molto più, più dura, e nella zona del tallone che c'è questa conchiglia di plastica quindi sicuramente faremo la recensione completa se questo video dovesse raggiungere le 5000 views ultima domanda che ti faccio nel caso in cui la recensione completa non dovessimo farla a chi è adatta secondo te questa scarpa e a chi la consiglieresti sicuramente che va benissimo per gli atleti leggeri è una scarpa che grazie agli anti... inserti antipronazione comunque in generale qua di di protezione va bene anche per atleti più pesanti, è una scarpa per, antipro, eh, per pronatori, non è una scarpa per supinatori, quindi in generale devo dire che è una scarpa da lento che va bene per tutti tranne i supinatori e anche per il peso va bene un po' per tutti gli atleti, sia quelli leggeri sia quelli un po' più pesantini. Quanto pensi che sarà la durata di questa scarpa e poi ultima domanda quando testeremo le Spectre che sembra essere la scarpa dell'anno in casa topo. Ti dico, secondo me dura i suoi 600-700 km, forse qualcosa di più, poi te l'ho detto. Una scarpa così da avampiedista eh, ha un po' più di vita in generale perché è poco ammortizzata nell'avampiede quindi per assurdo riesco a, ad usarle e quasi sentire di più il terreno dopo. Senti qua come è bella, molto molto dura. questo è addirittura plastica e invece questa qua ha una, una gomma molto più dura. Quindi eh, ritorno al discorso di prima che, che la rende una scarpa duretta. Invece Spectre? Eh, Spectre è, quando arriva a RIA è, Ormai abbiamo provato questa cosa, scartiamo, usciamo a cuore e a quel punto lì riusciamo a fare un variato quel giorno. Sì, la settimana prossima ho già in mente che video fare. Comunque ti racconterò. Grazie Andrea, stay strong, keep running. Ci vediamo la prossima. Buon divertimento domani in gara. Io vado a Padova, tu vai a Lugano. Vediamo come andrà a finire. Ciao, alla prossima. La Settimana prossima escono eh, ci arrivano altre bombe, quindi... quindi... Teniamoci, tenetevi pronti. Ciao. Ciao.